No, no, no, no, no, sbuca qualcosa, ragazzi. Che cazzo è qualcosa? Oh, ma era aperto. Allora, ricorda tutti coloro che non hanno mai visto questa serie: è una, un gioco horror. Siamo in una fottuta casa medievale e dobbiamo cercare indizi e artefatti per sconfiggere il demone Già mi sta venendo la pelle d'oca a vedere quel che è morto seduto E... mentre per chi invece ha seguito lo scorso episodio Siamo arrivati al punto che abbiamo evocato lo spirito di Edward Ci ha dato il codice della cassaforte e ora siamo andati al piano di sopra Per cercare alt altri indizi e artefatti Quindi... Voglio esserci io a con te? Eh? Ma guarda, io ti farò giocare a Dark Darkhawkult Lara devi, devi giocarci Ma è vero, Eni non, non ha mai visto l'horror Ho dimenticato di dirti che Sia il martedì che il sabato sera c'è l'horror day La sera d'horror Minchia Stai già iniziando ad ansiare questo Ma noi Mi pare che abbiamo salvato col demon alle spalle dai ragazzi fate i bravi per l'amor di dio Ok qua c'era l'occhio del corvo Minchia vero ancora gli occhi del corvo Che due coglioni Ragazzi mi sta venendo il brivido nella sottopalla vi giuro C'è la bambina c'è la bambola assassina, so sì, ragazzi E' all'entro di Pornado ti pareva Ciao Simone Dai mo c'è la bambola assassina in mi attacca C'è da capire come ammazzare sta bambola E K W 3 Porco dio Porco dio Porco dio Porco dio Eh vabbè Che cazzo spruzza i demoni dalla bocca Che cazzo devo fare? Cosa devo fare? Qualcuno ha capito cos'è che devo fare ragazzi Dai vieni mi addosso ma che cazzo? Cioè, io le davo fuoco con la torcia? O sbaglio? Ecco perché faceva scintille. Perché la stavo illuminando. <ride> Che sfigata di bambola. Ma non è primito un cazzo, l'ho dato fuoco con la torcia. Godo. Uh. Pallone. Quelle prima non erano in piedi? Da che cazzo dici? Cos'è sta porta? Essere ammalato per un lungo periodo ha fermato la mia circolazione sanguigna Non riesco a sentire le mie gambe Anche le lenzuola sono diventate fredde Ma la mia mente funziona ancora e posso notare la scomparsa delle persone giorno dopo giorno Devo scoprire cosa sta succedendo Eldwine Attikinson Ciao Pier Quindi è il tizio che abbiamo evocato Quindi stava molto poco bene Talismano, buono eh, ma per darci il talismano, evidentemente compare qualcuno qua dentro, ragazzi, ve lo dico. Cioè, la logica dei giochi è questa. Una chiave. Ti serve la chiave misteriosa. Dove cazzo la trovo la chiave misteriosa? C'è anche un camino. E il camino ricordiamo che serve per bruciare gli artefatti. Vorrei salvare ragazzi Lo giuro Pezzo di mappa No pensavo fosse un'incisione sul muro Batteria C'è un condotto Lo sapevo Oh mio dio santissimo Devo salvare ragazzi Devo salvare Suka Dice il Matteo Io salvo Qua c'è un altro occhio Eh, infatti La storia di sto gioco In pratica dei nostri amici sono venuti in questa casa Per tipo fare delle ricerche E sono morti Noi siamo venuti qua per trovarli Ne abbiamo trovato già uno steso Malissimo E ci sono dei demoni Altro occhio, e ora dobbiamo trovare altri artefatti, altri tre artefatti che permettono di, di sconfiggere il demone. E questa casa è maledettamente infestata tra demoni: c'è cioè un demone, donna e poi altri demoni ambigui che non ho capito. Sinceramente, abbiamo trovato altro. Abbiamo due occhi, ragazzi: due occhi abbiamo. Dobbiamo solamente andare dal corvo, ma non ricordo dove si trovi. Ah in libreria In libreria In libreria Ora mi è venuto his name is John C. Ah! Fa il simpatico Alfa Fa il simpatico Fa il simpatico Fa il simpatico È simpatico Via via via cazzo Mi pare... Sì, è la libreria, libreria, perfetto. Succederà qualcosa, ragazzi, qua ve lo, ve lo assicuro. Oh? Orco Dio, state zitti, fatemi sentire. Che cazzo devo fare ora? Da dove è sbucato sto buco? No dai io non voglio entrare qua dentro Io non voglio Do, Ragazzi dove ci sono i pertugi O c'è il tizio che ci afferra così a random O c'è il tizio con l'ascia Ve lo regalate il, il tizio con l'ascia Salto nulla cioè se io, se mi attaccano da dietro, se mi afferra non sento un cazzo, non sento. Ho capito qua dove andiamo. Tenete presente quella, quella cantina bagnata in cui siamo andati, in cui c'è, attraverso la porta c'è un braccio a terra? Ecco, diceva, è chiusa dall'interno, secondo me ora la sblocchiamo. Cosa bea? No qualcuno mi afferra da dietro Cioè Cos'è cos sto toss interattivo a casa? Ah ce la leva Bel posto di merda Alfa Sì Che cazzo è quel coso? No, quello è un demone, ragazzi, quello è un demone Che cazzo è? Cioè, non c'è un cazzo qua dentro È un demone, c'ha le corna, ragazzi E c'è un cuore pulsante lì terra No, ora dobbiamo scappare a manetta Secondo me qua dentro si trova la chiave misteriosa, lo dico io. Ma io non ci andrei per un cazzo, dove vai? apri! Ragazzi, secondo me dobbiamo fugare un sacco. È buono lì, eh Con le pacche all'aria sta Chiave misteriosa? Chiave sagittario Porco Dio, ragazzi Eh, certo Che è sta roba? Budella eh, abbassati pure, mi raccomando, eh. Oh. Oh. Vado solo da un cazzo, Alfa. Sburre qualcosa dal buio? Probabile. È un artefatto! No, no, no, no, no, sbuca qualcosa, ragazzi Ecco me l'hai detto, lo sapevo, lo sapevo cercando di prendere questo maledetto artefatto, è stato orribile, il povero uomo è stato completamente massacrato, queste dannate creature proteggono l'artefatto, è impossibile avvicinarlo senza esporlo a un serio pericolo. Dopo molte ricerche ho scoperto che queste creature vengono invocate attraverso la magia nera, questa magia trae la sua forza dai talismani, Voodoo, con cui hanno fatto il rituale, ho cercato ovunque e sfortunatamente ho trovato solo un talismano che ho bruciato. Ma ne mancano 6 per scoprire se possiamo fidarci del diario che abbiamo trovato Ultimo avvertimento Non avvicinarti a questo artefatto finché non hai trovato e distrutto tutti i talismani voodoo I talismani voodoo Ma i talismani non sono i talismani questi qua che avevamo ragazzi? so io come andava a finire ora Va a finire che ci cacamo sotto ve l'ho detto, detto che era un braccio questo turn off the light spegni la luce Chiudi tutto io non sono un cazzo, non voglio sapere un cazzo. Mannaggia la miseria di Matteo Fiore. Io, porco dio, vado dritto vado a salvare, ragazzi. Sti gran cazzi. Oh, oh oh Cito. Mi sa che si è incazzato male, ragazzi Abbiamo la chiave Sagittario, ragazzi Sagittario Eccolo qua Sagittario e Leone, possiamo aprire entrambe Anche dobbiamo farci un bel giretto, dobbiamo farci, eh Questa qua Una stanza ancora più losca tra l'altro Cos'è sta stanza? Ma tra l'altro è enorme sta casa Basta mi sono rotto i coglioni Stop Posso sentire chiaramente i rumori provenire dalla cantina Qualcuno sta gridando chiedendo aiuto Qualcuno viene torturato Non riesco nemmeno a spostare il mio corpo per aiutarli è ormai quotidiano Mia moglie non è più qui Scommetto che è lì Con quegli uomini Misteriosi in nero A chiunque stia leggendo questo Mi dispiace di non poterla fermare Ah quindi è la moglie è quella Quella bella incazzata Cioè non lo so Poi questo Eldwine uh, Non lo so Scritto e lasciato lettere a caso Random per la strada per la casa Non rompe i coglioni E qui si torna in cantina Stiamo giù Porco dio maledetto Bastardo Quanto cazzo Scusa dall'interno. Sì, ma lì c'è un cristiano legato, ragazzi, cioè. E non so neanche se sia umano, sinceramente. Dai dai! Porta bloccata, è meno male aggiungerei. Dai, fammi... Niente, zero talismani. Qua bisogna caricarla, ragazzi. Cioè, bisogna caricarla. Ma cosa, bea. Sì, ma cos'è sto posto di merda? Che cazzo è stato Sì ma qua mi sa che dobbiamo scappare da qualcuno ragazzi Eh ve lo dico Se sì, guarda quanti cunicoli Porco dia dai prendimi Dai prendimi prendimi prendimi cazzo Eh mi voleva morto ragazzi Ma ah, mi sa che c'è ancora qualcuno qua dentro, raga. lo dico. Ma poi che cazzo ti avventuri? Ma te, ma te sei proprio caduto, proprio con la capoccia a terra. Cioè, guarda qua che posto. pezzo di mappa talismano voodoo merda che cazzo è stato FBI, ragazzi vi trancio tutti Siamo tornati dove eravamo prima Eh ma mi sa che c'è il tizio che si libera ragazzi Allora Vado dritto Non mi giro vado dritto ragazzi vado dritto Vado dritto Vado dritto Non vado dritto Secondo me il tizio sulla destra si libera, ragazzi. Eh, bisogna scappare tra i cunicoli. <ride> Vai ora. Mi sa che bisogna scappare tra i cunicoli. Porco Dio bastardo! Ma mi compare qualcosa. stai zitto e eh, lo sapevo MA ERA APERTO! Ma era aperto! Ma io pensavo di essere nascosto! Era aperto!